Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nei prossimi giorni arriveranno tanti contenuti riguardanti il DJI Mini 3, ma oggi vi porto in un cinematic video di quello che è uno dei miei droni preferiti. Scusate il fiatone, ma sto camminando in salita da un po'. Cioè il DJI FPV, questo drone che io adoro in maniera incredibile, probabilmente uno dei miei preferiti in assoluto per quanto riguarda il marchio DJI, anche se è probabilmente il drone più incompreso per quanto riguarda il mondo DJI. Eh, questo drone che vi sto portando spesso qua sul canale appunto perché è uno dei miei preferiti oggi, lo porterò alla piana di San Tommaso. Questa location sopra Val Madrera in provincia di Lecco dove dovremmo avere la location ideale per far volare appunto il DJI FPV perché come ho detto in vari video lui è un drone che sicuramente eh, è in grado di dare tanto ma va utilizzato in location e in situazioni adatte a lui quindi una volta trovata la location ideale per lui bisogna solo imparare a pilotarlo in acro e lì allora ragazzi è tanta tanta roba e quindi essendo un estimatore di DJI FPV eh, non vedo l'ora che escano i prossimi FPV di DJI il Cine Whoop se dovesse arrivare o addirittura il DJI Mini eh, che sarebbe davvero cosa incredibile avere un drone FPV sotto i 250 grammi, quindi ragazzi detto tutto questo mettetevi comodi e buona visione con DJI FPV alla piana di San Tommaso. Ragazzi decolliamo! <ride> <ride> <ride> Tocca Sara adesso mettete lì se hai il coraggio anche te come mi sono messo io dai! parte la prima parte del percorso che è sotto il sole ed è un sole comunque che si sente eh, quindi diventa quasi fastidioso il sole e poi abbastanza ripida. adesso invece siamo entrati in una parte ombrosa quindi c'è cioè, tutti gli alberi che ci fanno tantissima ombra come vi sto facendo vedere e eh, questo ovviamente agevola molto la camminata che comunque non è una camminata lunga perché parliamo circa di tre quarti d'ora di camminata anche a livello di terreno è un terreno che dopo essere passati dall'asfalto adesso è così quindi può farlo davvero eh, chiunque senza grande impegno dal punto di vista del pericolo o delle scivolare però è comunque abbastanza abbastanza ripida come state vedendo eh? però eh, si fa tranquillamente